Difficoltà, il numero segreto, quello generato in modo random, il numero totale di tentativi che il giocatore ha a disposizione per trovare il numero segreto. All'interno del metodo duprova, il giocatore inserisce un numero e noi dobbiamo tenere conto del numero di tentativi e poi fare i controlli rispetto al numero inserito. Quindi, innanzitutto, creiamo abbiamo la variabile numero tentativo. Questa, ogni volta che inizio a giocare, viene, va settata a 0. Quindi numero tentativo uguale a 0. Quando provo... La prima cosa che faccio, se il numero è inserito, se ho inserito un numero, perché se ho inserito una stringa non faccio nulla, ma se ho inserito un numero, il numero tentativo aumenta, quindi il numero tentativo è più più. A questo punto faccio diversi controlli, il primo, se il numero tentativo è maggiore rispetto ha ah, otto tentativi, allora ho perso. Se, se invece il numero che ho inserito, se il numero che ho inserito è maggiore se è uguale al ehm, numero segreto allora ho vinto se il numero inserito è minore il numero segreto vuol dire che ho inserito un numero che è troppo piccolo in alternativa se è maggiore vuol dire che è troppo grande allora se ho vinto è semplice devo semplicemente scrivere in txt result inserisco il testo hai vinto se ho perso faccio la stessa cosa ma scrivo hai perso se è troppo piccolo, scrivo troppo piccolo, altrimenti scrivo troppo grande. Poi vorrei anche aggiornare la scritta sul numero di tentativi, quindi ogni volta che Schiaccio su duprova, prova: se ho inserito correttamente un numero, quello che vorrei fare è txt info.set text. Vorrei scrivere un qualcosa come tentativo eh, 3 su diciamo 10, 10 è soltanto un esempio. Quindi, come faccio? Scrivo string.format. tentativo, due punti, per cento di, slash per cento di, poi gli passo, cosa sono questi interi da visualizzare? Sono il numero tentativo, tot, tentativi. Chiaro? Eh, cosa non è chiaro? Allora, String.format è eh, un metodo statico di string che permette di formattare le stringhe ossia sappiamo che per scrivere una stringa potrei scriverla in questo modo come tentativo più numero tentativo più più tentativi e il risultato dovrebbe essere identico se stampassi A o se facessi string.format. Il problema è che A è meno leggibile rispetto a quello che ho scritto nella riga sotto. In questo caso forse sono ancora confrontabili ma se avessi avuto un'espressione più complessa sarebbero stati più difficili. Format è simile alla printf, la sintassi di format è simile alla printf del C, quindi ho degli identificatori che, scusate, per cento di non eh, dollaro, per cento di per cento di, qui è simile alla sintassi del C, permette di specificare eh, una, un formato della stringa che poi vado a riempire con le variabili che specifico dopo la virgola Quindi è la stessa cosa il secondo metodo è un pochino più carino chiaro? quando inizio il gioco però vorrei che ehm, ogni volta che lo inizio vorrei che questa stringa, questa label, info, fosse inizializzata con queste informazioni, con 0 su il numero di tentativi uguale a 0 sui tentativi totali. Per cui la copio, identica, da do prova in do gioca. Ogni volta che clicco sul bottone gioca, questa viene inizializzata con 0 sul numero totale dei tentativi. Quindi proviamo a eseguire il programma per vedere se sta funzionando soprattutto all'inizio conviene eseguire il programma spesso in modo tale da verificare possibili condizioni di errore quindi vedete che il programma si è aperto seleziono la difficoltà, clicco su gioca la scritta tentativi viene aggiornata come 0 su 13, perché tentativo 0 su 13 totali. Inserisco un numero, 9, prova, il numero è troppo grande, il numero di tentativi viene incrementato. Inserisco 1, prova, il numero è troppo piccolo, il numero di tentativi viene incrementato. Inserisco 5, troppo piccolo, 3, troppo piccolo, 2. Troppo piccolo, 1 c'è qualcosa che non sta funzionando, eh, no, 3 eh, troppo piccolo, 4 troppo grande, allora è 8, scusate, ho letto male, no, sta funzionando. Quindi, se volessi giocare in modo corretto, seleziono un numero, una difficoltà, clicco su gioca. 10, inserisco 5 che è la metà e il numero è troppo grande inserisco 3, il numero è troppo grande inserisco 2 ed è il numero corretto, infatti in tre tentativi che è il logaritmo di 10, il logaritmo di di 10 ho trovato la soluzione l'interfaccia allora, però il programma inizia a funzionare però l'interfaccia non è ancora completamente corretta innanzitutto vorrei che quando il programma si aprisse Vorrei non visualizzare la parte sottostante, vorrei visualizzare soltanto inizio a giocare con la possibilità di selezionare la difficoltà. Quindi la cosa che mi conviene fare è modificare l'fxml aprendo SimBuilder cosa mi conviene fare è innanzitutto cambiare il contenuto di questa label con eh, inserisci numero poi vorrei che questa parte non fosse visibile subito come fare ci sono due opzioni che sono interessanti, la prima è disable disable significa che, che il componente c'è Viene renderizzato graficamente, però viene opacizzato e non è possibile interagire. Sono però più interessato a Visible. Visible mantiene il layout del componente, però non lo renderizza. Quindi io vorrei che tutta questa parte sottostante interfaccia grafica non fosse visibile. Quindi Visible viene settato a false. Stessa cosa avrei potuto farla nel metodo initialize nel controller, però siccome è più semplice da fare direttamente sull'fxml, la facciamo da qui. Quindi quando il programma si aprirà avrà questo aspetto. Salvo, chiudo in builder. adesso eseguo il programma vedo che la parte sottostante dell'interfaccia non viene più visualizzata come fare a farla visualizzare? devo avere una variabile devo avere la conoscenza di qual è lo stato del gioco per cui in controller creo una variabile booleana che chiamo in game eh, scusate boolean che inizializza false e mi tiene traccia dello stato del gioco quindi quando io clicco su do gioca controllo if in game faccio qualcosa altrimenti faccio qualcos'altro. quindi se sono in gioco se, quindi se sto giocando perché sono entrato in questo if cosa voglio fare? voglio poter abbandonare quindi in game uguale false cambio lo stato del gioco ma anche il bottone anche il bottone cambierà eh, scusate il bottone si chiama bottone gioca anche il bottone cambierà la scritta diventerà set text abbandona no, scusate, allora se sono in gioco se sto giocando voglio che um, se sto giocando è in false quindi dovrebbe essere gioca adesso poi controlliamo Scusate, mi sto confondendo invece se sono se eh, non stavo giocando voglio iniziare a giocare quindi diventa in game diventa true quindi semplicemente quello che devo fare è cambiare lo stato della variabile e poi anche il valore della label che diventa abbandona dobbiamo soltanto di aver impostato la logica correttamente, gioca, abbandona, gioca, abbandona, sì, dovrebbe essere corretto. Perché se stavo giocando, setto lo stato del gioco a false, quindi smetto di giocare, e quindi la prossima operazione da fare è riniziare a giocare se invece non stavo giocando inizio a giocare però il prossimo stato è quello di abbandonare il gioco quello che vorrei fare però nel momento in cui inizio a giocare è anche rendere l'interfaccia visibile quindi se eh, non stavo giocando Dopo aver cambiato lo stato del gioco, vorrei rendi visibile l'interfaccia. Quindi creo un metodo che si chiamerà makeVisible e gli passo un parametro true. Questo metodo non esiste, lo creiamo. Ridefiniamo la variabile come la chiamiamo visible. In questo metodo cosa faccio? Faccio tutta una serie di operazioni per rendere l'interfaccia visibile o meno a seconda del valore passato come parametro. Devo cambiare la visibilità di tutti i componenti tutti i componenti che si trovano sotto la prima Hbox, eh, quindi di questo text field, del bottone prova, della label, di, della label result e della progress bar. Quindi uno alla volta, il primo è ehm, txt numero inserito. set visible a cosa lo settiamo? è un parametro booleano gli passiamo la variabile visible quindi se è true vuol dire che, che il componente verrà reso visibile poi abbiamo il bottone prova set visible di nuovo gli passiamo la variabile visible poi abbiamo txt result Visible, visible, txt info e in ultimo la progress bar, che abbiamo chiamato progress bar. Visible Visible quindi cosa succede se, se non stavo giocando prima adesso voglio iniziare a giocare rendi l'interfaccia visibile e cambia il bottone in abbandona se invece Invece ehm, stavo giocando, allora, giocando cambia eh, lo stato del gioco in false, quindi smetti di giocare, cambia il, il, il testo del bottone in gioca e rendi l'interfaccia non visibile. Spero di non essermi confuso con gli stati, adesso controlliamo. Cerchiamo di. <coughs> gioca, l'interfaccia viene resa visibile, abbandona, l'interfaccia sparisce. Gioca, abbandona, gioca, abbandona. Sì, sembrerebbe funzionare. Un'altra cosa che vorrei è. Se inizio a giocare, vorrei che la combo box smettesse di essere re responsive, perché, eh, grazie, perché non vorrei poter modificare la difficoltà del gioco mentre sto giocando, non avrebbe senso. Quindi, Quando rendo la GUI visible, quindi quando rendo l'interfaccia visibile, voglio rendere la combo box eh, disabilitata, e quando invece eh, rendo l'interfaccia invisibile, voglio rendere la combo box abilitata purtroppo qui eh, la, la sintassi di jovefx non è la migliore perché set setDisable e visible hanno una semantica opposta e quindi anche le variabili devono essere opposte quindi inizio a giocare la difficoltà non posso più cambiare la difficoltà però posso inserire un numero e questo numero può essere probabilmente troppo grande perché ho scelto 10 quindi 5, eccetera, troppo grande 3, hai vinto ottimo cosa, cosa mi manca? mi manca la progress, settare la progress bar come faccio a settarla? è abbastanza semplice perché la progress bar si modifica come i tentativi fin qua è tutto chiaro? o vi siete persi? Allora, come modificare la progress bar? c'è un metodo che si chiama setProgress della progress bar dove posso cambiare la proprietà sul, su quanto questa viene riempita accetta un valore eh, double che va tra 0 e 1, dove 1 è completamente piena e 0 è vuota, è abbastanza semplice perché basta fare la divisione tra il numero tentativo e il numero totale dei tentativi. Siccome qua il numero tentativo è 0, la progress bar sarà inizializzata a zero, però man mano che gioco, la progress bar avanzerà. Quindi, qui, copio la stessa istruzione nel metodo duprova. Quindi se lo eseguo, c'è alcuna difficoltà, 100 o 16 tentativi, se inserisco un numero, la progress bar non si aggiorna, come mai? Eh, scusate perché la divisione deve dare origine ad un table, per altrimenti di default viene tenuta soltanto la parte intera. Allora, abbiamo detto che ehm, vorremmo che nell'interfaccia la progress bar cambiasse il suo stato nello stesso modo in cui la label eh, lo fa Ossia, in base a man che i tentativi aumentano vogliamo che la progress bar aumenti per settare il valore di riempimento della progress bar abbiamo un metodo che si chiama setProgress che accetta un parametro float, double scusate, double che va tra 0 e 1 1 vuol dire completamente piena 0 vuol dire vuota quindi appena iniziamo a giocare vogliamo che sia vuota quindi potrei settare progress bar set progress 0.0 questa è la stessa cosa di fare progress bar set progress numero di tentativi diviso il numero totale di tentativi, oh, scusate oh, questa istruzione va qua, perché appena inizia il gioco clicco sul bottone e do gioca, però siccome il numero di tentativi è per a 0, fa il numero di tentativi diviso il totale dei tentativi da comunque 0, quindi queste due istruzioni sono perfettamente equivalenti, quindi appena inizio a giocare set progress 0, man mano che gioco... Progress è uguale al numero di tentativi diviso il numero totale dei tentativi. Questo mi dà una frazione, un valore che va tra 0 e 1 e mi permette appunto di settare il valore della progress bar. Quindi adesso gioco, inserisco un numero. Continua a funzionare, come mai? Adesso controlliamo. dovrebbe accettare un valore... Adesso funziona perché appunto bisognava mettere un numero double, il problema è che la divisione in Java di default dà soltanto, no perché sono due interi, quindi il risultato della divisione è un intero, trasformando una delle due variabili da intero a double, anche la divisione mi dà come risultato un double e quindi posso settare il progress della progress bar. Quindi l'interfaccia, vediamo a che punto è l'implementazione. Allora, scelgo una, un valore di gioco, 10 o 13 tentativi, inserisco uno, continuo a inserirli fino a un certo punto, vorrei che però a 13, arrivo a 13, ho perso, però come vedete posso ancora continuare a giocare. Sì, è giusto. Maggiore uguale. È... Sì, ok. Quindi quando arriva al tredicesimo. Ho perso, ok, sì, hai ragione, la logica è più corretta. Eh, di dipende da come vogliamo. Implementare il programma non, cioè, se mettiamo maggiore vuol dire che al tredicesimo abbiamo ancora la possibilità di, di giocare di, dipende da come interpretiamo il programma, non, non c'è una regola. Comunque quello che vorrei fare vedere è che nonostante abbia perso, posso ancora provare a inserire dei numeri e il contatore aumenta. Questo, però, è una situazione che non ha senso. Quindi vorrei che una volta superato una volta che ho perso non fosse più possibile inserire dei, dei altri numeri quindi rendere questa parte dell'interfaccia disabilitata in particolare il bottone prova e la txt numero quindi se ho perso cosa succede? txt eh, numero punto set, disable true chiamava text di numero inserito e la stessa cosa per il bottone prova eh, scusate, bottone. Però per evitare il bug che avevo nel programma che vi ho fatto vedere inizialmente, ogni volta che inizio a giocare non solo devo rendere visibili questi componenti, ma devo anche abilitarli. Quindi quando inizio a giocare rendo l'interfaccia visibile, setto la combo box a disable e poi abilito questi due componenti. gioco, inserisco un numero, 2, prova, prova, prova, prova. Quando arrivo al tredicesimo ho perso, l'unica cosa che posso fare è abbandonare il programma e iniziare una nuova partita partendo dall'interfaccia iniziale, però vorrei anche settare questa eh, txt a ah, inserisci il numero e eliminare qualsiasi contenuto all'interno di questo text field quindi quando inizio a giocare devo anche txt numero inserito set text vuoto e txt result devo scrivere inserisci numero vediamo se adesso l'applicazione è completa, gioca, inseriamo un numero, prova, alla fine hai perso, abbandona, gioca e l'interfaccia è inizializzata. L'ultima cosa che possiamo ancora fare è nel momento in cui ho perso, le ultime due righe che ho inserito adesso sono queste qui semplicemente inizializzo le due inizializzo la label inserisci il numero e cancello il contenuto del text field dove inserisco il numero come ultima cosa nel momento in cui ho perso vorrei anche dire qual è il risultato quindi hai perso Il numero era... Quindi ho perso il numero, era 8. Direi che adesso il nostro programma è abbastanza completo e non dovrebbe avere errori. Possiamo cambiare difficoltà. Inserisci un numero, mettiamo 50, troppo grande, 25, troppo grande, mettiamo 13, troppo grande, 6, troppo grande, 3, troppo piccolo, e tra 3 e 6. 5 ho vinto, quindi in 6 tentativi sono riuscito a individuare, a individuare il numero. Esatto, hai ragione, hai ragione. Dovremmo disabilitarlo anche quando ho vinto. Quindi, quando ho vinto, devo disabilitare il bottone prova e anche la text field come vedete la complessità del programma non è tanto nella logica del gioco che è banale ma è nel rendere l'interfaccia uniforme cioè consistente con la logica di gioco ehm, questa è la più grossa complessità ehm, la cosa brutta il brutto di questa implementazione è che è tutta mischiata nel controller e se in questa applicazione può avere ancora senso perché è abbastanza piccola, se avessi, se avessi scritto un gioco più complesso avrei avuto un'implementazione molto più eh, corposa. Questo è il motivo per cui in futuro dalle prossime lezioni introdurremo il concetto di model view controller, che è un pattern che permette di separare la parte di controllo dell'interfaccia, il controller, dal model, che è l'implementazione dell'applicazione del cuore dell'applicazione quindi avrei implementato la logica dell'applicazione nel model lasciando tutta la parte di controllo dell'interfaccia al controllore e questo è il modo in cui più o meno tutte le applicazioni per tutti i principali framework da Android a Windows eh, utilizzano quindi avete domande sull'esercizio che abbiamo fatto? Volete rivedere qualcosa? Qui. Il double bisogna fare un cast di uno dei due valori perché sono essendo due interi la divisione darebbe risultato. Siamo su doprova, sì. Bisogna fare il cast di una delle due variabili a double e poi fare la divisione. Eh, L'ho messo nel momento in cui iniziamo a giocare, quindi qui. Quando in game diventa true, perché inizio a giocare, allora devo abilitare l'interfaccia, rendere tutti i suoi componenti visibili, abilitati tranne la combo box che deve essere non abilitata allora, puoi scegliere eh, puoi diminuire il, il margine puoi anche toglierlo se vuoi darne solo 5 potrebbe essere un problema perché sei sotto il minimo matematico ossia se sei fortunata in 5 tentativi puoi trovare qualsiasi numero però, però sappiamo che in logaritmo in base 2 di difficoltà tu trovi la certezza matematica di trovare quel numero se tu dai un valore inferiore perdi questa certezza quindi se tu qua volessi su numero tentativi potresti commentare questo e mettere totale tentativi uguale a 5 nel momento in cui io eseguo l'applicazione Qualunque sia la difficoltà che scelgo, il numero di tentativi massimo è 5. Eh, esatto, perché allora, se io elimino il margine, e quindi utilizzo soltanto il valore del logaritmo, il numero di tentativi dipende dalla difficoltà che ho scelto. In questo caso se ho scelto 100 ne ho 6, se ho scelto 1000 ne ho 9 e se ne scelgo 10 ne ho 3. Questo è il valore del logaritmo. Però vorrei dare un po' di margine all'utente. Sono d'accordo con te che dare un margine statico indipendente dalla difficoltà sia non molto corretto. Quello che potrei fare è adattare questo margine. Ad esempio potrei dire, tuttavia i tentativi è il logaritmo in base 2 della difficoltà. Più un margine di cosa? Di un margine per difficoltà per so, 0,1. Quindi prendo 10% di difficoltà. No, scusate, più il margine è dato dal 10% della difficoltà l'1% dipende da, se ad esempio faccio il 10% della difficoltà, 0.1 scusate, in questo modo è adattativo, cambia, col cambiare la difficoltà in questo caso il margine è 4, se scelgo 1000 il margine è 109 di nuovo la crescita non è corretta bisogna avere, bisogna avere una crescita più, più lenta logaritmica direi visto che la soluzione è logaritmica quindi potrei esempio semplicemente dire il numero di tentativi è uguale a logaritmo in base 2 per 2 per più questo numero per 0,1 posso trovare diverse soluzioni certo, allora ehm, tutto, tutto quello che abbiamo fatto in Java e FX quindi in FXML può essere fatto anche via codice allora vediamo se, se come si fa esempio se vinco texty result set set font però poi questo sarebbe per cambiare il tipo di font non il colore potrebbe essere set background oppure Sì, però pure che cambia il background del layout associato alla label non il di sicuro visto che è possibile settare un CSS e quindi cambiare tramite CSS la proprietà eh, sinceramente non l'ho mai fatto so di sicuro che si può fare basta cercarlo nella, nella documentazione possibile l'esercizio allora, sarebbe finito sì? Sì, l'ultimo tentativo è ancora valido. Sì. Ok, quindi sì. quindi sì, sì, sì, eh, va, va benissimo a mettere maggiore come era inizialmente. Altre domande? Allora, siccome se, ci rimane ancora un po' di tempo potremmo vedere la soluzione del primo laboratorio. Ok, ci sono diversi modi. Eh, JavaFX ha un tool per farlo, perché il problema non è tanto creare l'applicazione ma includere nell'applicazione le librerie necessarie per essere eseguita. Quindi di sicuro il tool di, Java, il tool di JavaFX assicura di includere le librerie. Quello che io ho fatto è semplicemente esportare eh, l'applicazione facendo export creando un runnable jar file next si sceglie il nome poi ho selezionato l'opzione con scritto package required libraries into generated jar e poi dopo si sceglie la configurazione che è quella che è semplicemente il progetto poi facendo, facendo clic su next viene creato il jar il problema è che dovrebbe essere portabile ma nella pratica non lo è troppo. quindi sarebbe meglio utilizzare il tool di JavaFX direttamente che però non ho mai usato quindi non so bene spiegarti come funziona ci sono domande? allora se siete d'accordo guarderei la soluzione al primo laboratorio Tutti quanti, siete riusciti tutti quanti a finirlo, a completarlo? Qualcuno ha avuto problemi? Tra l'altro ho già caricato... Il secondo laboratorio, quello di mercoledì prossimo. quello che bisognava fare era molto semplice una semplice interfaccia con un bottone e un text field bisognava creare l'interfaccia e poi a questo punto si... c'erano alcuni metodi molto semplici per aggiungere una parola o ottenere l'elenco delle parole inserite e poi il bottone reset per cancellare tutto quanto quello che era stato inserito dove l'idea era quella di modificare l'implementazione utilizzando una volta le liste e una volta, una volta la linked list una volta l'array list e vedere quale delle due implementazioni era più consona a quella di interesse. Quindi, abbiamo Clips. Allora, abbiamo già uno scheletro di interfaccia. Noi possiamo inserire una parola, ma abbiamo una null pointer exception. Come mai? Perché il metodo elenco elenco uguale a new parole. Allora, quello che vi consiglierei è di non fare operazioni all'interno del metodo initialize, ossia il metodo initialize quando è che viene chiamato? Se noi andiamo a vedere il file fxml, vediamo che nella prima riga del file fxml viene specificato il controller. Quindi nel main, quando viene fatto il parsing, nella prima riga viene fatto il parsing del file fxml, Viene letta, riga, viene letta la prima riga e c'è scritto, crea un controller. Allora viene creato il controller. Avrà il suo costruttore, vengono iniettate le varie, varia le varie variabili con la notazione fxml e poi alla fine dell'esecuzione di questa parte viene, creato, viene chiamato il metodo initialize. Perché è interessante questo metodo? A parte il controllo degli errori dove vengono controllati i vari campi che sono iniettati nell'interfaccia è importante perché posso fare ancora delle modifiche all'interfaccia prima che l'utente possa interagire con essa però sarebbe meglio fare delle operazioni legate esclusivamente all'interfaccia quindi sposterei questa creazione della variabile all'esterno e la metterei come variabile globale la metterei subito dopo la creazione della variabile globale la definizione è variabile globale quindi appena viene creato il controller viene creato una nuova classe di tipo elenco una nuova classe di tipo parole che chiamiamo elenco la classe parole al suo interno non è implementata quindi cosa fare? voglio creare al suo interno di sicuro una lista quindi linked list di string lista uguale la, la creazione della linked list, scusate list uguale list di string lista, la creazione però effettivamente la lista la facciamo nel costruttore quindi lista uguale new linked list string e importiamo linked list, avrei potuto farla anche all'esterno, però visto che il costruttore viene chiamato, ha senso creare la lista nel costruttore. Add parola, semplicemente lista.add ehm, p. Get elenco, devo ritornare una lista di stringhe, quindi semplicemente return lista. Reset significa lista.clear cancello la lista quindi adesso nel controller cosa succede? quando clicco sul bottone insert prendo la parola ehm, prendo la parola e la aggiungo all'elenco cosa che però mi sembra che manchi, ah, no scusate no, prendo la parola e la aggiungo all'elenco la faccio qui poi creo una variabile eh, result, una stringa result, alla quale poi aggiungo tutte le varie parole che ho già inserito, come creare una lista di parole, e poi dopo la stampo. E alla fine azzero l'interfaccia grafica, quindi resetto il campo in cui ho inserito la parola. Se premo invece... Il metodo, se si preme il bottone reset, quello che succede è che l'elenco delle parole viene resettato, quindi tutte le parole nella lista vengono cancellate e anche txt, txt result viene azzerato. Vediamo se funziona quello che abbiamo creato. Quindi parola, Andrea, inserisci, viene stampato inserisci, viene stampato Pippo spogliamo su, su Reset viene cancellato tutto va benissimo il problema è che in questo modo posso inserire poche parole invece ne vorrei inserire tantissime quindi cambiamo leggermente la semantica del metodo DoInsert allora quando Premo sul pulsante insert vorrei che venissero inserite, ad esempio, 100 parole. Quindi faccio un ciclo, for int i, i uguale a 0, i minore di 100, i più più, la parola da inserire avrà questo formato, Parola underscore più i, quindi sarà la parola 0, 1, 2, 3, fino a 99 e l'aggiungo ad elenco, quindi elenco.add parola di parola, quindi cosa aggiungo? La parola parola all'elenco, aggiungo 100 e mi chiedo quanto questa operazione sia durata, quindi Double Temp 1 uguale System.nanoTime. Double Temp 2 uguale System.nanoTime. TXC Result.setText. Inserimento concluso in secondi. Temp2 meno temp1. Perché devo fare questo? Perché system.nonodime mi dà la fotografia del tempo in questo istante. È come se avessi l'ora. Qui calcolo la differenza tra le due ore. Il problema è che l'ora non è nel formato 11 e 15, ma è nel formato in nanosecondi, contati a partire da una particolare data. Ad esempio, un, tipicamente si contano a partire dal 1970, oppure, ma siccome l'implementazione, o questo dipende dalla Java Virtual Machine, potrebbero essere benissimo contati a partire da ieri, e quindi il valore di nanosecondi, di per sé non ci interessa, ci interessa la differenza tra i due tempi, quindi calcoliamo la differenza però questo è in nanosecondi noi lo vogliamo in secondi quindi facciamo diviso 10 alla nona e dovremmo ottenere i secondi quindi inseriamo 100 parole e vediamo quanto questa operazione ci è costata ovviamente il numero è estremamente piccolo però cerchiamo di renderlo un pochino più interessante aggiungendo 100.000 no, questo sono 10.000, mettiamo 100.000 parole inserisci l'inserimento si è concluso in 0,67 adesso la domanda è teniamo traccia di questo valore questo usando le linked list se cambiassi l'implementazione cambierebbe qualcosa? quindi confrontiamo questi due valori vediamo che sono esattamente dello stesso ordine di grandezza sono molto simili e questo perché l'inserimento sia che sia una lista una linked list che sia un array più o meno ha lo stesso costo perché tanto inserisco sempre in coda e quindi in un caso o nell'altro l'inserimento è uguale una cosa che l'altra volta non ho specificato è questa nella collection quindi una lista non copio l'elemento stesso, copio soltanto un riferimento all'elemento. Quindi, se sto eh, mettendo delle stringhe in una lista, le stringhe vivono come oggetto dentro l'ip di Java. Quindi, quando faccio new string, viene creato un nuovo oggetto nell'ip. Quando inserisco questo oggetto nella lista, non è che creo un nuovo oggetto string e lo metto nella lista, semplicemente metto il riferimento, sia metto l'indirizzo di memoria dell'oggetto dell string che già ho creato. Quindi la lista non è nient'altro che una sequenza di indirizzi di memoria. E quando la ordino, non ordino, non sposto gli oggetti originali, che sarebbe un'operazione pesantissima, sposto i riferimenti. Questo solo per essere chiari, ma credo, credo che già lo sappiate. Quindi, Abbiamo visto che l'inserimento non cambia molto. Se però, volessi cancellare, se però volessi cancellare una parola in particolare, come cambierebbero i tempi? Diciamo che voglio cancellare la parola. Quali elementi mi interessano? Il primo quello centrale è l'ultimo perché sono quelli un pochino più critici sono le tre condizioni che mi interessano di più quindi vediamo la prima parola ehm, di cancellare la prima parola quindi aggiungiamo un metodo elenco remove parola e gli passo la parola da rimuovere che è parola underscore 0, 1, eh, se ne inserisco 100.000 sarà 50.000 e poi l'ultima che sarà 99.900. Mi manca il metodo remove parola che vado a creare. Il metodo remove parola semplicemente cosa fa? Fa una scansione della lista per eliminare la parola. Quindi lista.remove object string. Al suo interno utilizza il metodo equals. Sappiamo che però il metodo equals per le stringhe è già definito, quindi dovrebbe funzionare. Un'altra cosa interessante che era venuta fuori la scorsa volta è la seguente. Vi ho detto che quando vogliamo fare dei confronti bisogna sempre ridefinire equals e hashcode. In realtà hashcode non lo dobbiamo ridefinire perché ci serve per fare il confronto. Hashcode verrà utilizzato ogni volta che utilizziamo una collezione che fa uso degli hash. Ma in Java hashcode e equals sono due metodi che vanno di pari passo. Quindi se ridefinisco uno per forza devo ridefinire l'altro, entrambi devono avere la stessa semantica. Un'altra informazione che era venuta fuori la scorsa volta era eh, qualcuno aveva detto per confrontare gli oggetti possiamo utilizzare compareTo. È vero, possiamo utilizzare compareTo se abbiamo implementato l'interfaccia comparable. Il problema di confrontare gli oggetti con compareTo è che ci perdiamo equals. Se, se siamo noi a fare il confronto sappiamo che lo dobbiamo fare con compareTo piuttosto che equals ma ci sono tutta una serie di librerie come quella sui grafi che vedremo poi nella seconda parte del corso che internamente fanno uso dell'oggetto di, di un metodo per confrontare due elementi e di default utilizzano equals non compare to quindi se voi avete ridefinito compare to vi perdete un pezzo dovete anche ridefinire equals quindi non è sbagliato ridefinire compare to ma non è completo questo è un altro caso, remove se avessi utilizzato compare to eh, il remove invece avrebbe utilizzato equals, quindi avrei dato una differente semantica che però poi non, verre, non sarebbe stata utilizzata nella realtà quindi vediamo cosa succede siamo nel controller vogliamo prendere i tempi per ogni operazione Quindi ricordiamoci adesso stiamo usando una ArrayList. Ah ops. Non, dobbiamo, non dobbiamo fare set text ma append text perché altrimenti viene cancellato tutto quello che abbiamo scritto finora. Vediamo che la prima operazione di cancellazione è estremamente veloce. Perché è estremamente veloce? Perché come funziona il metodo remove? Devo scandire questa collezione. Siccome parto dal primo elemento a scandirla, è ovvio che la io voglio cancellare il primo elemento, sarà velocissima. Quando però devo cancellare l'elemento al centro. vediamo che è particolarmente è molto più lenta è lo stesso per l'altro ancora è lo stesso per l'ultimo in particolare l'ultima cancellazione è di un ordine di grandezza più lenta rispetto a quella dell'elemento centrale copiamoci questi valori Abbiamo l'implementazione da, list, da array list, a Linked e cerchiamo di confrontare come prima um, vediamo che Cancellare il primo elemento è abbastanza veloce, cancellare quello al centro è molto più lento, cancellare l'ultimo è molto più lento rispetto a quello del centrale. Quindi, quando le confrontiamo cosa vediamo? Che, come ci aspettavamo, le due implementazioni, sono, le due implementazioni danno dei risultati simili, ma questo perché perché non stiamo sfruttando la differenza tra le due collezioni. Ossia, in entrambi, in entrambi i casi, per cancellare l'elemento, dobbiamo iterare su tutta la collezione, perché lo dobbiamo prima trovare. Non sappiamo cosa cancellare. Dobbiamo prima scandire la collezione per cancellarlo. Quindi l'operazione di cancellazione in sé è poco rilevante rispetto all'operazione di cercare l'elemento. Questo è il motivo per cui le due implementazioni per questo specifico problema danno dei risultati molto simili. È meno lenta? Sì, a parità. Se io sapessi già cosa devo cancellare, quindi avessi già il puntatore e l'elemento da cancellare, la cancellazione nel linked list sarebbe più veloce perché a linked list rimuovo il blocchetto, unisco gli altri due ed è finita invece nell'array nell list lo devo rimuovere e spostare tutti gli altri di, di una posizione quindi, però devo sapere cosa devo cancellare devo avere il puntatore già all'oggetto che, che voglio cancellare in questo caso invece il problema è che dovevo cercarlo questo oggetto e devo per cercarlo devo iterare su una collezione di 100.000 elementi quindi l'iterazione l'iterazione non è più veloce è lente in entrambi i casi e quindi entrambe le implementazioni ci danno più o meno gli stessi risultati. Direi che possiamo concludere. Arrivederci.